Uh, io mezz'ora prima di questa prima scossa pur, uh, ho avuto una bellissima notizia, infatti io non è che mi ricordo tanto bene il terremoto perché è nato, è nato praticamente Edoardo Andrea e secondo nipotino che è la, purtroppo, lo dico sempre ai suoi genitori, la mia fotocopia <ride> rosso quando avevi i capelli e tutto. Perciò insomma dopo mezz'ora ho sentito questa scossa e però sinceramente pensavo a lui, non pensavo a questa scossa. Ho fatto una cosa che mi sono buttato giù dalla, diciamo dal primo piano dove abito col cano, ho preso anche una, una botta, torno all'albero all perché non avevo calcolato il cane, cioè mi sono lanciato giù a pazienza. Niente, nelle seguenti scosse io lavoravo in una ditta dove ora non lavoro più. Purtroppo ero a direi sui 6 metri d'altezza e stavo praticamente sistemando delle verghe in ferro dove io ero sopra queste verbi in ferro e praticamente si è mosso il mondo. Io sono dovuto rimanere lì a, a, appoggiandomi addirittura al tetto perché ero sopra il tetto e ho aspettato che, che finissero scossi Praticamente un'ora e mezza dopo era il caos totale, sembrava, sembrava veramente un film, elicotter che giravano su, su Miranda cose cosa che non avrei mai pensato di, di vedere in questa mia città. Ecco. Sono contento perché... Ci stiamo rialzando, ci stiamo rialzando con calma ma ci stiamo rialzando. Noi abbiamo dei tempi in Emilia che vogliamo tutto e subito. E il problema è questo, è noi siamo, siamo così, siamo attivi, siamo, non siamo mai fermi, quindi questo probabilmente è il nostro, il nostro punto a favore. Farò questo giro in bicicletta, ne ho fatto uno l'anno scorso. Da Palermo a Trieste per sensibilizzare insomma, il mondo dei ragazzi con handicap. E niente, questo giro praticamente avevo già deciso il 25, penso che fosse stato il 25 d'aprile aprile quando c'è stata la scossa in, in Nepal. Io ero esattamente tra le Marche e le Miglia. Quel giorno lì ho fatto, mi ricordo ancora, ho fatto 185 km. Avevo la rabbia, avevo rabbia, avevo. Arrivo nervoso, avevo tutto perché sapevo cosa stavano provando e il mio pensiero era verso di loro. Fortunatamente avevo il vento a favore e ho spinto tantissimo quella giornata lì. E, sono, e mi sono detto, e come ho scritto sul, sul mio profilo Facebook, ho detto che prima o poi avrei fatto qualcosa per, per il popolo del Nepal però sono contento e sono pieno di me stesso per quello che sarà l'obiettivo finale, ovvero dare un sorriso una speranza a questi bimbi che capisco come si trovano in questo momento, avendo visto sulla prima pelle i bimbi qua da noi. Andrò consiste nell'andare a toccare, comunque a sfiorare e a calpestare, nel ringraziare le regioni che ci hanno dato la mano per il terremoto qui al nord, che sono ovviamente parto dall'Emilia, Dall'Emilia andrò il Veneto, Friuli, poi passerò sopra al Veneto ancora Dal Veneto il Trentino, poi il Trentino andrò verso la Lombardia Lombardia, Piemonte, Val Valdosta, poi, poi ritornerò giù Piemonte, Liguria, Toscana E infine Emilia, che sono effettivamente 20.000 metri di livello con 2.000 chilometri di percorrenza. Parterò il 30 di aprile dalla da, da, da, da, da, sede della da, Croce Blu di Mirandola perché ci sarà l'inaugurazione, cogliamo l'occasione per inaugurare uh, la nuova sede. Da quando in, ho cavalcato diciamo, la bicicletta, uh, diciamo che è un modo di viaggiare che scandisce una danza, una danza lenta sia per uh, gustarsi il paesaggio, il viaggio, comunque il tempo, perché è fatica in certi momenti, ma in tanti altri momenti è pienezza di se stessi. Questo viaggio qui consiste nel racimulare più fondi per edonare a questo, a questo asilo orfanotrofico che c'è a Lulipur a sud di Kathmandu, è stato indirizzato questa, questa cosa tramite l'Ampas e questi scienziati. Allora, niente, praticamente tutte le donazioni verranno, verranno fatte in questo, per questo orfanotrofeo che praticamente viene ricostruito eh, con, eh, con cose sismiche proprio antisismiche scusate, dove ci sono anche geologi italiani che stanno informando eh, tecnici nepalesi. Per ricostruire questo fanatofio in più uh, con annessa palestra, cercheremo di fare anche una palestra per, per questi bimbi che ne avranno veramente bisogno. Quindi insomma, si cercherà di informare per uh, la ricostruzione con criteri antisismici. Ovviamente io, io mi scaldo sicuramente, andrò in ebollizione, però insomma, spero di scaldare i vostri cuori alla fine di questo viaggio, non so, fra 5-6 mesi, un anno vorrò andare a vedere di persona sicuramente in Nepal a andare a vedere sul posto il, quello che insomma si andrà a fare ecco perciò insomma chiuderò il giro um, sicuramente lo faccio per i bimbi per i bimbi uh, perché ci sono dei bimbi al mondo che soffrono i miei viaggi che ho fatto ho visto tanta sofferenza e soprattutto penso il 90% lo faccio per loro, il 10% per me.